Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video sulla Vanilla. E oggi finalmente. Tra l'altro, laggiù c'è una strega. E uno zombie perché è appena venuto giorno. Uccidiamo anche la strega. Ok, vabbè, quello la morirà da solo, anche il ragno. se vedete che ho due di esperienza è eh, perché ho messo eh, innanzitutto respirazione 3 e passo dell'anfibio 1 sui piedi e l'ho fatto perché così potevamo lavorare meglio qua poi ho trasferito il conduit lì e tra l'altro mettiamo via sta roba e poi un'altra cosa avevo già iniziato il video ma non si sentiva l'audio quindi adesso visto che Comunque avevo registrato solo poco e <coughs> ho deciso di buttarlo via. Comunque, è solo quello che volevo dire, l'unica cosa che ho fatto è aver liberato un po' questa zona qua, ma niente di che. E poi dopo, non mi ricordo se l'ho già detto, ho trasferito il conduit qua solo per lavorare meglio così non, non dobbiamo sempre metterci le pozioni di respirazione. E credo che lo lascerò qua perché a questo punto ci potrebbe servire più qua che a casa. Comunque, ehm, se vedete che sono in una nuova zona è eh, perché quando sono tornata a casa per prendere tutta sta roba tutta questa roba qui ehm, mi sono dimenticato la zona dove volevo farlo e quindi adesso ho scelto una nuova ehm, Altre cose, se vedete che ho 29 spugne perché sono andato a prenderle ehm, e vabbè direi che possiamo iniziare quindi Prendiamo qualche stack di vetro, e mentre questa teniamocela a questo punto, così per avere un po' più di roba. Ma tra l'altro qua c'è del ferro, potrebbe servirci. quindi Va bene, non lo raccogliamo adesso. Direi iniziamo a fare una cupola. Come facciamo la cupola? Boh, bella domanda. Spero che così vada già bene. Allora, direi che questo è un cerchio abbastanza giusto. Tra l'altro, quel pezzo di chiaia potrebbe servirmi. Quindi prendiamolo e mettiamolo qua per adesso. Poi qui. Come continuare una sfera? Semisfera Voglio oh, Adesso ci provo Ciao madamarco Sto già registrando Allora ragazzi se Ciao youtube Ciao! È iniziato... Lui è arrivato solo adesso Perché ha detto che prima doveva fare delle cose Io intanto non avevo voglia di aspettarlo Ho già iniziato <ride> Comunque madamarco Ah tu non sai cosa sta succedendo Sto costruendo Atlantide Ok, ma da Marco... Ma da è morto, non si sente neanche più così. Senti! Cosa dice tra l'altro? Sì, ti sento, ho fatto un errore di costruzione qua. Perché questo non, non ci va. Okay. I phantom, oddio! Non ho un po' che ho sentito tutti i phantom arrivarmi addosso. Allora ragazzi questa è la situazione Allora questa cupola fa cagare Ma che cosa è successo? Si è buggato tutto qua E Madamarco Marco si sta buggando No no Comun no cosa È baggare? un attimo fammi finire di parlare Allora qua c'è la cupola Che fa cagare perché non sono capaci capace A fare cupole Però vabbè questa è la prima stanza L'abbiamo sbattata con le spugne L'ho fatta io la cupola Sia chiaro? E vabbè sia chiaro quel che vuoi Però così Allora ragazzi Comunque Adesso se madamarco tornasse qui No, noi aspetta, con... non posso sto facendo Allora io stavo pensando Tra l'altro Le torce che ogni volta Mi vengono a rompere le scacce Stavo pensando Continuiamo di qui Poi magari possiamo anche andare un po' sottoterra E fare tutte le cose del genere non sempre a cupola, a volte anche solo costruire. E tipo magari in altre zone eh, togliere completamente tutta l'acqua sarebbe molto figo. Quindi... Allora, vediamo cosa si può ancora fare. Io direi... Qui dobbiamo poi scavare. E togliere un po' di roba. Ok ragazzi, ho oh, anche... Eh pulito un po' qua quindi adesso facendo una struttura così e cerchiamo anche di liberare un po' la zona qua così facciamo un corridoio magari poi dopo lo facciamo anche salire perché se no è un po' scomodo Vabbè, già tipo qui lo facciamo salire scendere ok Madamarco. marco per qualche motivo è uscito e non so cosa sia successo comunque sto costruendo in questa nuova stanza che cominciamo qui ci va del vetro, qui questo, gli è giusto così, ok sta venendo così, poi qui ci andrà poi ancora, Vabbè, okay, facciamo questo che è più veloce, ci andrà poi ancora questo, e qui io la farei Così. così possiamo già chiudere una nuova stanza E fare poi nuove ramificazioni Allora per andare avanti Andrei avanti Tra l'altro è sbagliato Come ho fatto a sbagliare Questo è giusto Ok ora ho riparato Uh, credo che l'allungherò ancora almeno di 1, 4, 8, 10, quindi 1, 3, 5, devo ancora farne 1, 2, 3, 4, 5. E scarseggerò la diorite. Quindi, boh, spero di riuscirci a farcelo solo più 22 come faremo non lo so poi tra l'altro non ne mancava neanche poi così tanto allora ragazzi eh, questi sono i proseguimenti ma ah, qui non ho ancora finito poi qui adesso devo sgottare, ma le spugne ce la mamma da marco ma è uscito quindi, poi qui devo solo più aprire, quindi eh, io ehm, adesso vado innanzitutto a prendere la diorite e a questo punto vado as a, ad asciugare alcune spugne, però vado ad asciugare la, la stanza. Quindi ci vediamo dopo, ciao! Ok, ragazzi, ho preso delle spugne, qua ne sto smeltando altre. Ah, oh, ma da Marco ci ha regalato questo piccone. Di piccone. E allora, laggiù è ancora così. Da Marco ha detto che adesso mi porta della diorite. Uh -huh. ma, tra l'altro io ho le cuffie, ma si sente fuori dalle cuffie. Aspetta un attimo. Allora ragazzi, ehm, ho finito questa stanza, l'ho svuotato, ho messo la diorita tutto, poi l'ho collegato, ho messo un po' di torce per adesso a caso, e non so quanto sia durato il video, io spero abbastanza, comunque chiudo il video così, e ciao ragazzi, ho tolto una torcia, ciao!